ma non dovevamo parlare di programmazione java che c'entra la comunicazione beh lo scoprirete alla fine di questo video ma allora cos'è la comunicazione ho realizzato per voi un piccolo video animato della durata di qualche minuto ambientato in una scuola mm, sì ma non credo sia una lezione pallosa almeno spero c'è solo stato un piccolo problema software che ho usato L'ha esportato in un formato non HD, perciò è un po' più piccolo. La prossima volta lo farò con flash. Mi scuso, mh, avrei perso troppo tempo a, a rifarlo. Beh, allora guardiamoci il video e ci rivediamo alla fine dell'animazione. Comunicazione. Viene da un termine di origine latina, bla bla bla bla. Che vuol dire mettere in comune ma cosa dobbiamo mettere in comune un'informazione un'idea o un concetto qualunque cosa che vogliamo condividere con qualcun altro affinché ci possa essere una comunicazione è necessario che ci sia una fonte emittente ed almeno una ricevente. Sembra una banalità, lo so, ma pensateci bene. Se ci fossero due emittenti che parlano o urlano uno sopra l'altro, non ci sarebbe comunicazione. Avete mai fatto caso a due persone che litigano? Entrambe vogliono trasmettere il loro messaggio, ma non ci sono riceventi. In questo modo non può esserci una comunicazione. Se ci fossero due riceventi, beh, nessuno comunicherebbe e ci sarebbe un gran bel silenzio e a volte anche un po' imbarazzante. Se non ci fosse neanche un ricevente, beh, parlereste da soli e non mettereste in comune con nessuno le vostre idee. È semplice, banale, ma nella vita di tutti i giorni lo dimentichiamo sempre più spesso. Ricordiamocelo la prossima volta che parleremo con qualcuno. Bene, allora abbiamo un trasmettitore e un ricevente. Nel caso di più riceventi la faccenda potrebbe complicarsi un pochino, ma diciamo che per i nostri scopi non ci interessa. Il nostro trasmettitore ha un messaggio, la sua idea, da trasmettere al ricevitore. Questo messaggio, per poter essere trasmesso, passa attraverso un canale. È mostro canale che è? In genere, in informatica, un canale viene raffigurato come un tubo. In realtà è il nostro mezzo di trasporto. Che sia un aereo, una nave, un camioncino o un muletto che trasporta fisicamente il nostro messaggio. Non è ancora chiaro? La facciamo più semplice. Se state parlando faccia a faccia con un vostro amico, il canale sarà l'aria. Se parlate al telefono, Beh, chiaramente sarà l'UMTS, ossia il segnale radio dei cellulari. Se mandate un messaggino, WhatsApp o sistema se di messaggistico che preferite. Allora, trasmettitore, ricevente, messaggio e canale. Mm, manca ancora qualcosa. Il trasmettitore, dall'idea che ha in testa, deve creare un messaggio da inviare al ricevente. Pensate a quando volete mandare un messaggino. Lo pensate e poi lo scrivete. Scrivere il messaggio si dice codificare. Perciò il trasmettitore codifica una sua idea in un messaggio utilizzando un codice. Una codifica. Nel nostro caso possiamo presupporre che il codice sia la lingua italiana. Specularmente, dall'altra parte ricevente quando riceve il messaggio deve decodificare il messaggio, ossia il processo inverso. Ora, forse non ci avete mai pensato. Ma affinché il ricevente comprenda completamente il messaggio, deve utilizzare lo stesso codice. Per questo motivo si dice che un trasmettitore, affinché abbia una comunicazione efficace ed efficiente, deve utilizzare lo stesso linguaggio del suo ricevente. Sebbene sia vero che parliamo tutti italiano, è vero anche che ci sono tanti modi di esprimersi utilizzando la lingua italiana e non è detto che ci si capisca sempre due esempi di codifiche che dovremo tutti conoscere sono per esempio il codice al barre e il QR code il primo trasporta un messaggio di tipo numerico e il secondo alfanumerico lettere e numeri potrebbe essere un link ad un sito o anche un piccolo testo. Ora non voglio divagare troppo sul tema della comunicazione perché esulerebbe davvero troppo dalle nostre finalità, ma se volete approfondire vi consiglio di farlo perché è davvero interessante. Il modello di cui vi ho parlato è stato studiato da Shannon Weaver, per esempio, sono molto interessanti le varie implicazioni del rumore all'interno del canale, che può modificare il messaggio. Vi è mai capitato al telefono di capire Roma per Toma? Beh, vi è mai capitato allora di sentire dire codificare o coding a posto di programmazione? Noi, allora, quello che dobbiamo fare è trasformare l'idea che abbiamo in testa nel plugin per Minecraft. Noi siamo la fonte emittente che dobbiamo trasformare la nostra idea in un messaggio attraverso una codifica che è il linguaggio Java per un nostro ricevente che in fattispecie è un server Minecraft. È importante che ci togliamo dalla testa il preconcetto che qualcuno ci debba capire quando comunichiamo con loro. Non aspettiamoci che il computer ci lega nella mente. Ho visto persone fare questo errore. Dobbiamo essere noi chiari e indicare esattamente al computer, istruzione per istruzione, cosa dovrà fare. Ma questo lo vediamo nei prossimi video. In questi giorni è successa una cosa strana. Sembra che abbia ispirato mio figlio a imitarmi in un certo qual modo. Avrete visto, qualcuno di voi ha visto delle sue dirette su Facebook dopo che io ho fatto una diretta. E mentre realizzavo questa animazione anche lui ha voluto aiutarmi realizzando una cosa anche lui. Ha realizzato un disegno per rappresentare il concetto di consegna di un messaggio. Ve lo mostro, è questo qua. E questo mi ha fatto venire in mente un'idea. Chi lo desidera può realizzare un disegno, uno schema, una foto, un qualcosa relativo al concetto di codifica, di codificare. Potete inviarmelo via mail, la mail la trovate nel box informazioni e home page del canale YouTube. Quando avrò raccolto un po' di materiale, nei prossimi giorni farò vedere tutto quello che mi arriverà. E chissà, probabilmente se alcune cose che ho in testa per settembre andranno in porto, eh, probabilmente sceglierò un vincitore e potrebbe ricevere un piccolo regalino. Può essere un disegno una foto qualunque cosa potete mettere insieme degli oggetti fotografarli potete disegnarli potete fare uno schema potete fare quello che volete qualunque cosa ma il concetto da rappresentare è codificare la programmazione e infine ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanella e se pensate che questo video possa essere utile a qualcuno che conoscete, un vostro compagno di classe, un vostro amico, condividetelo con lui. Mi raccomando, qualunque cosa, lasciate un bel messaggio, un bel commento sotto questo video e cercherò di rispondervi nel minor tempo possibile. Per adesso vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video di Cosa Parla parlerà dell'installazione del server e della realizzazione del primo plugin di Minecraft. Mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Ciao!